l'individualità e l'ego andranno gradatamente a sparire. Quindi questo è Zeitgeist Italia, non Zeitgeist Federico, non è Zeitgeist Daniele, non è Zeitgeist qualcun altro. È Zeitgeist Italia perché siamo un movimento italiano, ma siamo parte del movimento internazionale. Ed è, da quello che conosco io, l'unico movimento che ho visto in vita mia che parte veramente, veramente dalla gente tutti i movimenti che si definiscono cosiddetti grassroots, quelli che provengono dal basso, hanno sempre un'istituzione più grande o un politico, o un comico o una grande associazione eh, no profit che ha comunque milioni di euro di finanziamento e una storia decennale, qualcuno dietro noi siamo veramente l'esempio di come un'idea e un procedimento che sono la sostenibilità ambientale e la miglior vita per tutti con il procedimento scientifico si può materializzare veramente dal basso quindi Zagli Cast Italia non sono io siamo tutti noi e quindi questo cosa richiede? richiede attivazione secondo me questo movimento ehm, per quanto sia focalizzato sulla, sul metodo e sull'approccio scientifico ha tanta umanità molta più di quanto si riempiono la bocca i cosiddetti eh, religiosi, umanisti o... cioè in realtà la scienza non è fredda e distaccata come molti pensano la scienza è molto umana ed è molto emotiva ed è quello che ci salverà di fatto perché se si applica veramente il metodo scientifico tutte le persone stanno meglio il metodo scientifico vuol dire anche studiare antropologia vuol dire anche studiare cos'è la mente umana non è solamente costruire ponti e soprattutto le incomprensioni di quello che il grande pubblico ha sulla scienza generano moltissimi dei problemi.